Quante volte l'avrò detto, quante volte non l'ho fatto, sempre proposto ma imposto. Un soffio di quelle parole, non chiede altro il cuore per alzarsi più dal solito, odia questo proposito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 vivere con questo affamato.